il video avete la minima idea di come si fa a pulire una palette in queste condizioni perché mi vergogno alquanto a mostrarvela così tutta quella polvere però senza andare a toccare le cialde perché le cialde della polvere non vanno toccate ovviamente ho trovato un metodo molto carino che voglio proporvi allora questa è una palette un po schifosa noi andiamo a prendere una salviettina struccante così Dobbiamo andarci a poggiare sopra una parte che sia pari, in questo caso non guardate ma io uso uno slime. Andiamo a fare così, così, tendiamo bene bene la saggiettina in modo che sia bella tesa e la andiamo a passare sopra. In questo modo puliamo tutto il contorno senza però guardate la differenza senza però andare a toccare le cialde ok adesso ora che vi ho mostrato questo piccolo trucco direi che possiamo iniziare e eccoci allora nel video di oggi vi voglio parlare di questa palette della sephora e si chiama flash sequins sequin questa qui e questa è nella versione sto guardando il computer nella versione oro e nude sono come sempre le palette piccoline. Questa è un mm, 6ciante da 1,2 grammi ed il prezzo è di 10,90€. E sapete che i prodotti della Sephora Collection sono difficilmente scontabili, tranne che qualche giorno fa che c'è lo sconto del 25, però un paio di volte all'anno. Allora, questa palette intanto allora, si apre così perché è magnetica ok e nella parte inferiore um, le istruzioni e poi si presenta così con sei ombretti allora vedete che c'è già il buco mm? e è per questo che ho voluto parlarvene subito anche se non la sto testando da tanto tempo però in due ombretti c'è già il buco perché, perché eh, trovo che questo colore sia quello perfetto per sfumare e per la transizione e questo è l'unico scuro per dare profondità agli occhi adesso ve la mostro meglio nel dettaglio sicuramente, poi vi ho fatto anche lo swatch però eh, se, se già visto che sono due colori che andranno via subito allora, eh, intanto ve ne parlo un secondo questo è il primo Flame è un marroncino opaco poi abbiamo Ray, che è quello che con più buchi in assoluto, che finirà molto velocemente, sempre opaco, vedete leggermente rosato e per me è perfetto come colore per, per sfumare oppure come colore di base da applicare sopra gli altri ombretti, per applicarci sopra gli altri ombretti. Poi Shine, sì effettivamente Shine perché è un metallizzato. E da qui sembra un porpora. E invece è più sul bronzo. Mm. Comunque vi ho fatto lo swatch completo con delle luci più decenti e meno artificiali. Che lo vedete meglio. Poi Twinkle. Eccolo qui che è un dorato. Questo per dare luce è bellissimo. Cioè è bello, è proprio, è proprio un dorato. Sempre metallizzato, non è un shimmer. Poi abbiamo Dazzle. L'altro con il buco ovviamente, perché è l'unico marrone scuro che mi serve per dare eh, nella piega per dare profondità. È inutile. Mi sto ripetendo gli swatch adesso, però dopo, appena finito di parlare, li vedrete meglio perché qui si vedono davvero poco. Ultimo colore foil, che è quello che vedete, ho usato meno perché non, non riesco a comprenderlo. È bello, è bellissimo, però non lo riesco a capire non mi va come punto luce andrebbe solo nella parte centrale dell'occhio per dare un attimo di luminosità allora un secondo che mi pulisco le mani e torno Eccoci pulita, allora andiamo con i pro e contro di questa palettina perché a me piacciono le palette di Sephora: è inutile, mi piacciono. però, già a primo impatto, notiamo che ci sono due colori opachi, di cui uno che io uso come colore, sia come base per eh, tutti gli altri ombretti, e poi per andare a sfumare, e un unico colore scuro che si usa io uso ma comunque nella rima inferiore e per nella riga nella piega della palpebra, per dare definizione ovviamente con solo due colori di questo tipo saranno i primi colori che andranno e credo che non sia proprio completa come palette perché con solo un chiaro e con solo uno scuro che non posso scegliere tra un paio uno più scuro e uno un pochino più chiaro ma solo un scuro ovviamente saranno i primi che andranno e quindi ci resteranno gli altri non è completa mm, non è come le altre palette di sempre se Sephora che ho detto ve la portate dietro e avete tutto no, non la trovo completa anche se non ha solo lati negativi allora, intanto abbiamo due opachi e tutti gli altri sono metallizzati e avete visto? Anche comunque che sono davvero luce luminosissimi, bellissimi e anche intensi però, mm, positivi sì bene a ne ha assolutamente intanto che sono scriventi scriventi della prima passata e l'avete visto ehm, sia il fatto lo, lo swatch è sempre molto pigmentato ma anche con il pennello sono molto scriventi della prima passata con eh, un colore di base un primer o un colore di base davvero si eh, eh, scrivono sono belli pigmentati si sfumano bene e non si vanno a perdere quindi fantastica questa cosa, altra cosa molto interessante per me, avete visto quando l'ho pulita all'inizio video che non era tanta polvere perché non sono tante polverosi, il più polveroso di tutto è incredibile, ovviamente il più scuro, però per il resto non sono tanto polverosi per essere una palette da 10 euro quindi anche questa ottima cosa, gli opachi non sono per niente polverosi, l'unica cosa sì il marrone, ma gli altri non ho trovato fallout, quindi mi piace, mi piace tanto per questa, buona qualità delle cialde, buona qualità dei pigmenti, belli luminosi, belli pigmentati, si assumano bene, e io non ho capito bene foil, l'ultimo in fondo, non lo riesco a trovare, un, non gli riesco a trovare un utilizzo. Un utilizzo che non sia quello di andare a illuminare il centro dell'occhio. Ecco, se no, per andare a illuminare è, è troppo pigmentato, e troppo colorato per andare a fare da punto luce... È troppo chiaro per fare da ombretto classico, quindi trovo solo questo utilizzo. Magari al posto di questo colore io avrei scelto o un illuminante, ma illuminante illuminante non pigmentato, non con del pigmento colorato dentro, oppure un altro colore scuro, magari un opaco. Dato che ce ne sono due, potrete fare tre opachi e tre metallizzati. Oppure un marrone più scuro, e eh, sempre metallizzato, però mh, questo foil io non l'ho capito bene. Per il resto, comunque, è una palettina interessante che um, un 7 se lo prende, se lo prende perché mi è piaciuta. Unica cosa, unica pecca è che avendo poca scelta di colore, di colorazioni, sicuramente questi due finiranno molto prima di tutti gli altri colori. Quindi dovrò andare a utilizzare non solo questa palette, ma anche un'altra palette più questa. E dopo la tendo un pochino a dimenticare quando non ho tutto in una palette, tendo un pochino a, a lasciarla lì per altre. Comunque, sia, ecco, avrei fatto una scelta colori un pochino diversa, ma però è bella così piccolina. Ammetto, se fuori ha fatto delle palette migliori di questa. Mm c'è anche un'altra versione di questa che sicuramente voglio provare, sono curiosa a questo punto, però questa non è malvagia, per la qualità ombretti, ottima, ottima qualità ombretti e la scelta colori che mi ha lasciato un attimo in, eh interdetta, belli colori, mi piacciono su di me stanno anche bene, però mh, avrei scelto qualcos'altro, e niente questo era tutto quello che pensavo di questa palette, fatemi sapere ovviamente le vostre opinioni come sempre, anche perché con un commentino sapete che verrete estratti per ricevere periodicamente un regalino da me, e ora vi spiego anche perché, e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao, ehi sono qui ciao, ti sei ricordato di mettere un commentino?